sfide sfide sfide sfide sfide sfide sfide sfide sfide sfide sfide sfide sfide sfide sfide ciao amici e ciao Giada ma che stai dicendo ciao Johnny e ciao amici niente mi stavo allenando a dire la parola sfide più volte possibile in 30 secondi e perché beh Johnny. Lo sai che a tutti e due piacciono le sfide? A te quelle con i collezionabili e, e... a te le challenge e quindi... E quindi proprio oggi è la puntata speciale in cui facciamo vedere le bellissime challenge che abbiamo fatto qui al Gormitish. Show! Ah wow ma, ma è bellissimo anche se non sono le sfide in cui io sono proprio fortissimo! Però sarà molto bello rivederle! E allora... Che sfide siano, però prima ricordiamo ai nostri amici di mandarci tutti i loro bellissimi disegni a gormitishow.gormiti.com Certo Giada, stiamo ricevendo davvero un sacco di disegni, chissà che non faremo una puntata speciale solo per quello <ride> E anche allora amici, mi raccomando, continuate a scriverci, mandate i vostri disegni, le vostre foto, i vostri saluti, tutto quello che volete, perché noi vedremo proprio tutto quanto Ma ora sfide sfide sfide sfide sfide ok Johnny ho capito se già in modalità sfida <aż play> allora buona visione amici ciao sfide sfide sfide sfide sfide scusami Giada avevi detto che giocavamo non che buttavamo via la spazzatura guarda che una cosa era davvero molto importante allora qui abbiamo Farà. quattro contenitori mm. che simboli vedi? la plastica, l'indifferenziata, la carta e il vetro giustissimo allora, adesso impareremo a buttare via tutte le cose che non ci servono okay. Negli appositi contenitori Così alcune cose potranno essere riciclate e le materie prime riutilizzate Ah, come la plastica, il vetro, la carta e l'alluminio Ah, vengono eh, portate nelle ditte apposta, vengono lavorate Così le materie prime possono essere utilizzate Giustissimo, e questa cosa anche riduce molto l'inquinamento del nostro pianeta ah, Ok, ma e... no. no, facciamo così sì. Facciamo questo gioco e vediamo come, come buttare via questi rifiuti Ok, allora iniziamo Questo dove mm. lo buttiamo? Vabbè, questa è carta, ovviamente non è la carta No, non è carta, carta. Beh, Guarda bene che cos'è Plastica eh, Quindi va buttato nella plastica oh. Basta, finito Abbiamo, abbiamo ripulito tutto, bravo Visto, è stato divertente, vero? Sì Gianni, ora è arrivato il momento di una nuova GORMITICA, gormitica challenge. CHALLENGE! Giada, sono molto contento quando arriva questo momento, perché posso sfidarti di nuovo, ma dimmi un po' cosa faremo oggi. Allora, vedi questi due contenitori? Sì. All'interno ci sono tre gormiti e dobbiamo indovinare di che gormita si tratta. Ma, ma Giada, ma che challenge è? Ma scusami, è facilissima, cerco il gormita tra, tra il polistirolo, lo tiro fuori e ti dico che cos'è. Ma non è che ci vuole un genio? No no, carino, Come non no? funziona così. Abbiamo una benda qui e saremo bendati a turno e dovremo indovinare in 5 secondi il gormita. Ma, ma così, così però è molto più difficile. Eh sì. Però, visto che io sono un gentiluomo, prego, faccio iniziare lei. Adesso ti benda così non vedi più niente. Va bene, dai. Sei pronta? Sì. A perdere. Simpatico. Allora, io conterò il tempo, va bene? Allora, Ok. vai Vabbè, qua, aspetta. giù, brava. Non è qui, Perché okay, sto scherzando, eccola qua. Sei pronta? Ferma! Aspetta: 3, 2, 1, Challenge iniziata, vai, prendi Gormita, quello che trovi, vai, ce l'hai, vai, prendilo 1, 2, 3, 4, eh? Eh? Mm? eh, non lo so, vedremo poi. Cercano un altro, mi eh, sa che mi stai... Sto cercando. Ti ho sottovalutata Giada. Questa. Mm, sì, i 5 secondi sono già passati però. Eh. <ride> è titano? Eh, no, è sbagliato. Via. No. Vai, no. cerca l'altro, <ride> cerca l'altro, cerca l'altro. Veloce, veloce, veloce. Eh. Se indovini questo Giada, il Gormiti Show per me si chiude qui. Voidus. No no, hai sbagliato, vai, challenge finita, scopriti. Giada, hai indovinato uno. Ma <ride> <ride> davvero, ancora, vedi? vedi roccia? Ci sono eh, rimasto. E poi, vabbè, c'è la Lord Carrion e Orion. Uh, Tocca allora, a me. Vediamo se fai meglio. Siamo 1-0. Vai, ti prendo io adesso. Ti aiuto. Sì, il, cappell il cappellino. Il cappellino. Non guardare, però. Non sto eh. guardando. Sicuro? Ok, no, non vedo nulla Qua. Ok. pronto? Vado Vai aspetta. Eh l'hai calcando a Aspetta Eccolo ah. uh, Non lo so uh, uh, uh, uh, Del fuoco No aspetta Finiti No aspetta uh, Eh finiti Deve... spara un nome uh, uh, Non mi viene aspetta No io sono finiti ci uh, non lo so, non mi viene ora Davanti. No, devi sparare un nome, non vale Eh, non mi ricordo, non mi viene Koga, non è Koga Però sembrava del fuoco perché ha il codino Ho sentito un codino dalla testa Questo uh, Oddio È veramente difficile uh, Finiti eh, Ma sono difficili, scusami Non lo so eh, Non importa, eh, eh, devi dire un nome io pure date i nomi eh, Lord Titano No, non lo so, ho sparato! No! Aspetta! Hai trovato l'ultimo? No, eccolo qua! Uh... Dai, dai, dai! Dammi un indizio! Eh, non posso! Uh, dai, ti prego! Al mantello! Eh, al mantello! Sono, sono per finire 5 secondi! No, dimmelo, dimmelo! Non lo so! Avoc! No! <ride> non lo so! Finita la challenge! Vai, togli! No, non tolgo! Come non togli? Devi vedere la tua, la tua perdita! Eh, però avevo indovinato! C'aveva il codino! Eh sì, quello avevi quasi indovinato! E... Titano! Titano! Avevi detto che era quello! Vabbè, però sì, c'era per, un titano! Io. Va bene, vinto tu! Brava! <ride> Fai una delle tue magie! È stata stra divertente questa challenge! Sì!